Eccoci. Buonasera Chiara. Buonasera Carla, si sente tutto bene? Sì, sì, perfetto, perfetto. Come stai? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sì. <ride> Io bene, no, mi benissimo. Mi okay. Io sto bene, sono contenta di averti qui, ormai è un'ottima per chi non, non ci conosce faccio le presentazioni. Carla Rappone è la mia leader di riferimento, è la fondatrice insieme a suo marito Galleri Matteo del team Cuoridoro, che rappresenta una parte dell'azienda che poi andremo a spiegare questa sera, un'opportunità un di guadagno alternativo, ma un piano A perché Carla ha fatto di questa azienda il suo piano A, insieme, come dicevo, al marito. Io mi chiamo Chiara Gaggia, sono una business partner, una socio-comproprietaria di questa azienda, e stasera insieme a Carla siamo qui perché vogliamo trasmettere delle informazioni che sicuramente vi torneranno utili, delle informazioni che vi faranno capire quanto è importante avere un piano B oggi, e che con questa azienda noi potremo andare a creare giusto, Carla? vuol dire Assolutamente sì. Assolutamente sì. Intanto, Chiara, grazie de dell'invito, sono molto contenta e ed emozionata di stare qui al tuo fianco. Anche perché eh, sei veramente, oltre ad essere una grande leader, sei anche una grande persona e quindi sono contenta sia di averti squadra che di, di averti insomma nella vita perché poi grazie a queste attività si conoscono tante belle persone e tu ne sei un esempio e si creano anche tante belle amicizie quindi un arricchimento ulteriore, no? Proprio a 360 gradi, che quando poi si inizia, vero Carla, non si immagina dove si arriva con questa azienda perché veramente abbiamo parlato di crescita personale e professionale quella professionale c'è sicuramente ma c'è anche una crescita personale e anche a 50 anni si può crescere ancora e ci si può migliorare certo andiamo con la presentazione proprio dell'opportunità poi magari alla fine eh, Carla facciamo il certo diamo spazio facciamo. alle domande le riflessioni assolutamente si sì. si sì, vai, chiara vado eh allora, innanzitutto devo fare la condivisione. Aspetta, sì. eh. Si vede? Allora sì, facciamo sì. partire la presentazione. Se mi dici non mi parte la presentazione, allora aspetta, che torno di nuovo, sì. Sì. sì, allora torno sulla Home, perché tante volte PowerPoint se lo porti. Ok, dovrebbero vedersi. Perfetto. Sì, perfetto. Okay. Quindi partiamo con la presentazione di questa opportunità. Stasera andiamo a conoscere un'opportunità, quindi un nuovo modo per dare vita ai nostri sogni, e ai nostri progetti. Andremo a capire come potremo creare una nuova fonte di guadagno con le tecnologie. Chi siamo noi? Siamo un gruppo di persone molto affiatate, siamo delle persone che a un certo punto della loro vita hanno voluto di più, vogliono di più e si sono attivate, hanno fatto azione per crearsi questo famoso piano B di cui vi parlavamo prima e che per alcuni è diventato un piano A come con la, per la nostra leader Carla. Siamo una community che utilizza delle nuove tecnologie, perché le tecnologie oggi sono fondamentali, per dare appunto concretezza ai nostri sogni, ai nostri progetti e per avere una crescita personale e finanziaria. Ci ispiriamo sicuramente a delle persone che nella loro vita hanno fatto un successo, come degli economisti come Robert Kiyosaki e Warren Buffett. Sono degli investitori, sono degli uomini d'affari che ci eh, portano a comprendere, o meglio, ci ribadiscono il concetto che nella vita ci sono quattro modi per generare denaro. Carla, tu interrompimi quando vuoi, se vuoi dire qualcosa. Vuoi dire a proposito certo. qualcosa dei, di questo Robert Kiyosaki, che lo conosci meglio di me? certo che poi è un autore di tanti libri e ovviamente eh, tutti lo seguiamo perché ha fatto della sua vita un successo e grazie a questo libro i quadranti del cash flow ha individuato e poi è una domanda che non ci facciamo mai no? non siamo abituati a farcela da dove arriva il tuo denaro e quindi ci sono questi quattro quadranti che vogliono far capire e far riflettere le persone No, proprio questa domanda fa capire da dove arriva il tuo denaro. Quindi c'è la figura del quadrante di sinistra, vediamo la figura del dipendente, quindi l'operaio, l'impiegato, oppure l'autonomo uh, che è il titolare di partita IVA, no? che, uh, fa, che alla fine ne fa parte circa il 95% della popolazione, è abituata a scambiare il proprio tempo per denaro questo è quello che ci insegnano no da sempre e invece sì. a destra vai vai tu no no vai dai carla che così finisci il quadro di ok invece sulla destra vediamo che sì. eh, c'è la figura del titolare di un sistema quindi che può essere un franchising o un network e la figura dell'investitore che è la persona che investe in borsa in oro in cripto eccetera ci sono eh, mh, diverse modalità di investimento e al contrario della figura di sinistra delle due figure che vediamo a sinistra non scambia il suo tempo per denaro ma fa sì che è il suo denaro che lavori al posto suo e quindi è questo che vogliamo eh, far capire questa sera e è quello che facciamo noi no, con questa attività. Infatti noi rappresentiamo quel 5% di persone che o, eh, come dicevo prima, ha già avuto la, eh, la grandezza di averlo come piano A o chi come me, come piano B, che però adotta un sistema di network, di network quello che farà il caso nostro, per poi ambire appunto al all'ultima all posizione, che è quella degli investitori, perché attraverso il network marketing noi possiamo crescere finanziariamente e quindi avere le risorse per poter poi diventare investitori e quindi eh, far eh, generare denaro dal nostro denaro. Parlevamo di network marketing, eh, perché questo sistema ci dà la possibilità di generare denaro? Perché il... Utilizziamo questo modello di business che è il modello che fattura di più, è l'industria che fattura più di tutte le altre industrie come l'industria del cinema, della musica, del calcio e dei videogame. Quindi il network marketing è sicuramente un settore in forte crescita. Il suo fatturato, le, la, questa grandezza di questo fatturato, cosa ci fa capire? Ci fa capire che è un sistema che veramente permette alle persone di poter far parte di questa parte destra del quadrante che abbiamo visto prima e quindi incominciare a invertire la rotta per generare denaro in modo diverso da quello che noi attuiamo, cioè investendo il nostro tempo. Perché questo sistema che del network marketing fattura così tanto? Perché si basa su una semplicità, su una formula molto semplice che poi lo vedremo alla fine della spiegazione, che si basa sul passaparola professionale passaparola intelligente. Perché cosa implica il network marketing? Il network marketing implica l'acquisto di un bene o di un prodotto o di un servizio. Io ad esempio ho acquistato il prodotto della mia azienda ne sono eh, talmente soddisfatta che lo condivido con altre persone. Questa condivisione con altre persone farà sì che anche loro a loro volta condivideranno con altre persone ed ecco che semplicemente avviene la duplicazione. Quindi un metodo di lavoro collaudato. E tra l'altro la, la nostra attività ha degli elementi di network marketing, ma è molto più semplice come modello di business del network marketing. È vero, perché poi lo vedremo già dal prodotto, ma anche dai programmi di marketing, perché noi condividiamo, trasmettiamo delle informazioni alle persone che non sono altro che delle... Eh, conoscenze finanziarie che veramente ci permetteranno di raggiungere la nostra sicurezza finanziaria attraverso questi prodotti che sono anche prodotti di investimento, di risparmio e quindi nella logica di investire, ma affiancati alle tecnologie e a dei programmi di successi ci porteranno anche a generare dei guadagni. Infatti starai, stai per conoscere una società che adotta un modello di business molto innovativo, unico al mondo e che è stato progettato appunto per dare sicurezza finanziaria a tutti coloro che decideranno di utilizzare questi prodotti e i servizi che la piattaforma eh, ci offre. Il prodotto principale che ci aiuterà a creare la nostra indipendenza economica è l'oro fisico 24 carati, oro fisico da investimento. È, questo prodotto, è proprio questo prodotto che ci permette di crearci la nostra sicurezza finanziaria perché è considerato da sempre l'asset più redditizio al mondo. Perché? È un, un prodotto unico proprio. Sì, Opa. perché il prodotto innanzitutto è considerato da tutti il bene di rifugio per eccellenza. L'oro da sempre, quindi nella storicità del, dell'uomo, l'oro è sempre esistito e ha sempre dimostrato la sua capacità di resistere a gravi crisi economiche e finanziarie. E oggi lo vediamo, no, Carla, con la... Purtroppo la Beh, guerra... Sì, con, che... con la crisi, diciamo, uh, geopolitica e poi a livello mondiale vediamo che invece un asset come l'oro, quando le borse... E l'inflazione subentra e mentre il valore dell'oro schizza alle stelle infatti da questa slide noi vediamo abbiamo fatto la crescita del prezzo dell'oro eh, nell'arco di vent'anni infatti da questa slide noi vediamo che Cosa ci fa capire? L'importanza che questo prodotto ha innanzo, innanzitutto, che mantiene eh, il potere d'acquisto. Possedere o, eh, oro vuol dire avere potere d'acquisto. L'oro è un metallo eterno che aumenta il suo valore nel tempo, come abbiamo detto prima, ed è altamente liquido in tutto il mondo, quindi è, è scambiabile in tutto il mondo. Se io nel, negli anni 2000 avessi voluto comprare un'oncia di oro che equivale a 31 grammi eh, avrei dovuto spendere 300 dollari oggi avrei dovrei spendere 2100 ultimamente sono uscite notizie anche attraverso la nostra piattaforma che ci mantiene sempre molto informati su quello che è il mercato dell'oro e quindi tutto il sistema che ci che ci interessa che si prevedono picchi anche di 2500 dollari nell'arco di vent'anni l'oro è aumentato più del 700%. non possiamo dire così delle nostre monete fiat giusto carla assolutamente lo vediamo che il nostro denaro la nostra carta moneta subisce sempre di più un'inflazione quindi eh, se, se andiamo negli anni 2000 con eh, il nostro euro eh, non ci compravamo di certo le stesse cose che ci compriamo oggi anzi e questa è la cosiddetta inflazione che loro invece non subisce anzi aumenta il suo potere d'acquisto e quindi ci protegge anche da l'abbiamo visto da crisi è un prodotto che diciamo sempre che compra tutti gli altri prodotti quindi è interessante perché in qualsiasi parte del mondo io vado con il mio lingotto d'oro, con i miei lingotti d'oro, io posso avere liquida, liquidità immediata nella valuta corrente di qualsiasi paese, è denaro immediato. Anche perché l'oro 24 carati non è soggetto al prezzo dell'usato come potrebbe essere l'oro 18 carati, cioè l'oro 24 carati è proprio una moneta eh, a tutti gli effetti. Sì. Sì, c'è una, una differenza, esatto, Chiara ha detto bene, perché l'oro, siamo abituati a sentire parlare di oro, ma di oro 18 carati. Qui non parliamo di oro da gioielleria, ma parliamo di lingotti di oro fisico da investimento. E anche, facciamo un esempio, io ho un lingotto d'oro, lo voglio rivendere a un comproro qualsiasi, non me lo valuterà come oro usato, come fanno con una catenina o comunque con l'oro 18 carati ma me lo valuterà secondo il prezzo del fix di Londra e quindi il prezzo è quello e quello mi darà in contanti se lo scambio e è una moneta che tutti noi dovremmo avere in tasca assolutamente ma non solo, l'oro 24 carati è un prodotto che è esente IVA grazie al decreto legge numero 7-2000. Allora, in un mondo dove siamo tassati su tutto, abbiamo IVA dappertutto, guardate un po', l'oro 24 carati da investimento non è soggetto a IVA e non fa cumulo di reddito. È una moneta universale, come ha detto prima Carla, che può essere scambiata in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento, ed è indipendente dal sistema bancario. Ecco perché l'oro, 24 carati, mantiene il suo potere d'acquisto, aumenta il suo valore nonostante le crisi, i mercati finanziari crollino, perché è indipendente da qualsiasi politica economica e finanziaria di qualsiasi paese. Quindi Loro 24 carati ha sicuramente dei pregi, facciamo un riepilogo, è un bene rifugio, aumenta il suo valore nel tempo, è esente IVA e questo è un fattore molto importante, come combatte l'inflazione perché abbiamo visto che aumenta e quindi combatte qualsiasi crisi ed ecco perché è un'ottima assicurazione per una pensione dignitosa futura perché se poi esatto. pensiamo anche alle pensioni, giusto, non so mai se ci arriveremo, Carla, eh. se il sistema pensionistico italiano reggerà tutte queste crisi, a tutti questi cambiamenti anche del mercato del lavoro, dove comunque le, pensioni, le persone eh, vanno portate in pensione sempre più in là negli anni, si parla di 66-67 anni, con un mercato di giovani che deve subentrare, quindi... Penso che sia un sistema che o cambierà o avrà un netto crollo. Esatto, esatto. infatti a questo bisogna soffermarsi e pensare a questo aspetto e quindi grazie a questa attività, grazie a questo prodotto, ci assicuriamo insomma, un futuro tranquillo. Quindi ce la costruiamo la nostra pensione senza problemi anche perché, insomma, tutte queste informazioni che ascolterete questa sera, che state ascoltando, non vi verranno dette in giro, ma sono informazioni preziose, perché grazie a questa attività anche noi siamo venuti a conoscenza di queste informazioni. Per certo. eh, esempio, questo vantaggio che ha appena elencato Chiara, mh, ovvero che l'oro 24 carati è esente da IVA, e quindi noi abbiamo insomma in squadra tante persone che svolgono anche delle attività principali e la cosa bella è anche che non va a fare cumulo con il proprio reddito, quindi tutto quello che guadagniamo da questa attività. Infatti nel momento in cui una persona deve andare a fare il famoso 730 o compilare una, una semplice ISE, sicuramente il fatto che detiene oro andrà ad accumulare i suoi redditi quindi la sua situazione diciamo fiscale non esatto. cambia che ha oro 24 carati in tasca e quindi ha un potere d'acquisto che sicuramente eh, lo aiuta a superare tanti momenti mm -hmm. allora Ora facciamo un attimino un, po', un passo un po' indietro nel senso che abbiamo parlato di network marketing e il network marketing è un sistema che utilizza la filiazione, il, il condividere con altre persone eh, un progetto. In questa slide noi abbiamo due grandi imprenditori che hanno costruito reti perché il network marketing è un sistema che ha, ha come alla base per il suo successo la costruzione di reti. Qui abbiamo. Il fondatore di Facebook e il fondatore di Amazon è inutile presentarli. È inutile dire che vent'anni fa, quando queste persone hanno avuto, eh, hanno ideato i loro progetti, l'hanno condiviso con alcune persone che allora sono, saranno stati anche definiti pazzi visionari ma hanno portato avanti questo loro progetto fino a farli diventare le grandi potenze che oggi conosciamo tutti. Quindi la rete è alla base del network marketing e il network marketing è l'industria che fattura più di tutte le altre industrie, quindi un settore sicuramente in crescita che ci dovrebbe portare a, a, perlomeno a farci questa domanda perché non farne parte un business eh, per avere successo deve quindi avere un prodotto o un servizio, noi abbiamo visto il, il, prodotto, il primo prodotto che vi abbiamo presentato che è l'oro 24 carate quindi con tutto quello che vi abbiamo detto sull'oro 24 carate penso che sia un prodotto di eccellenza e senza concorrenza, ci deve essere un'azienda, più avanti noi la conosceremo, questa azienda insieme alla sua piattaforma e il mercato il mercato dei metalli preziosi è sicuramente un, un mercato che non eh, risente crisi per cui diciamo che la nostra opportunità ha già tre caratteristiche molto importanti per far sì che il business sia di successo. Ma per avere veramente successo una, un business deve avere quattro altre eh, caratteristiche. Deve essere storico, perché la storicità è quello che l'ha reso sostenibile e che la, lo porta a crescere sempre di più. Quindi avere un'esperienza alle spalle deve essere sostenibile, ma secondo me storicità e sostenibilità vanno a pari passo tecnologico perché oggi eh, come oggi le tecnologie sono la base di tutto, ma le tecnologie oggi le identifichiamo molto con le piattaforme perché le aziende hanno capito che attraverso le piattaforme e attraverso il passaparola, quindi il network marketing, sicuramente un'azienda ha più successo in modo più veloce perché le, ci si basa molto anche sulla fiducia e sulla reciprocità tra le persone e perché comunque condividere un progetto vuol dire anche pubblicizzarlo e quindi porta l'azienda non solo a crescere in maniera eh, più veloce e in maniera, eh, con, come si può dire Carla, più, con più successo, ma eh. Eh, aiuta anche le aziende a eliminare determinati costi che incidono veramente tanto sul fatturato e quindi aiuta le aziende a essere sempre più competitive. Ma esatto. la, il business, la caratteristica più importante è l'innovazione, no Carla? Vuoi dire qualcosa tu sull'innovazione? Eh sì, a, a noi facciamo parte proprio di un business completamente innovativo che poi cavalca continuamente l'onda dell'evoluzione ma come qualsiasi altra attività se uh, non sta al passo con i tempi è destinata al fallimento è così ecco perché un'azienda veramente concreta sostenibile e, e che poi si costruisce uno storico no perché va avanti nel tempo è un'azienda intelligente che vedendo le innovazioni si adegua e quindi sta al passo ecco perché Abbiamo alle spalle un'azienda di un certo tipo, che adesso vedremo. Infatti la nostra scelta è proprio la piattaforma online Gigos. Crediamo in ciò che ha superato la prova del tempo, quindi l'oro, e che ha dimostrato la sua affidabilità, sia per quanto riguarda il prodotto oro 24 carati, ma vedremo anche per quanto riguarda l'azienda. Tra l'altro premettiamo che non siamo venditori di oro, eh? Quindi no, eh, il sottostante dell'attività, è il, il prodotto è l'oro, ma noi non vendiamo oro. È l'azienda che lo vende. Noi esatto. facciamo conoscere questa azienda che ci aiuta a guadagnare. La piattaforma online di oro è unica al mondo, quindi la piattaforma Gigos offre un modello di business innovativo che ha contribuito al successo di grandi brand come Amazon, Booking, Uber, eccetera, eccetera. Tutte piattaforme che noi utilizziamo nel nostro quotidiano per fare acquisti, per prenotare un albergo, per divertirci. Quindi anche questa slide ci dovrebbe portare a riflettere e farci capire che ormai la nostra vita la, la, la condividiamo con le piattaforme per tutto quello che riguardano gli aspetti delle, della nostra vita quotidiana. Quindi anche questa slide è una slide che ci dovrebbe portare a pensare perché non utilizzare una piattaforma per poter generare altro denaro, quindi un guadagno alternativo. Diverso forse dagli schemi che da sempre noi conosciamo, ma che come abbiamo visto nel quadrante che vi abbiamo presentato prima, molto importante per poter riuscire a generare guadagno in un altro modo e quindi avere una vita più libera, più spensierata, ma proprio per svincolare il tempo, perché il bene più prezioso è il tempo e facendo parte del 95% delle persone che adotta il sistema tradizionale per generare guadagno, sicuramente il tempo è una di quelle cose che più ci manca, oltre che alla sicurezza finanziaria. Giusto Carla? Assolutamente sì. Infatti il tempo è la risorsa più preziosa che, che abbiamo a disposizione. Ora vediamo la nostra azienda. La nostra azienda nasce dieci anni fa, ormai dodici anni fa, giusto, Carla, perché parliamo di 11 anni, ma faremo il dodicesimo anno quest'anno, come un semplice negozio di vendita di lingotti d'oro 24 carati da investimento. Nell'arco di dieci anni, questa azienda ha cavalcato sicuramente l'innovazione, si è guardata attorno, ha voluto stare al passo coi tempi, tanto da diventare. Eh, Dieci anni dopo, una holding internazionale con la società Global Success Manager che ha sede legale in Canada. Come vi abbiamo detto prima, ha 12 anni di esperienza nel mercato mondiale, è presente ormai in tutti i paesi del mondo e vanta 5 milioni di clienti e partner soddisfatti in tutto il mondo. Ma questa azienda è un'azienda concreta. Infatti nella slide abbiamo il nostro presidente e il nostro direttore dello sviluppo che vorrei farvi presentare da Carla perché Carla li ha conosciuti personalmente. Esatto, sono due persone oltre che essere insomma, dei personaggi pubblici oltre ad averli conosciuti in, in varie convention aziendali abbiamo l'opportunità di avere formazione direttamente da loro anche online. Quindi in questi periodi che eh, ci sono state delle chiusure, perché sappiamo insomma la situazione a livello mondiale qual è, eh, la nostra azienda non ci abbandona mai, e tramite loro, che sono veramente delle persone incredibili, sia a livello di cultura, ma anche a livello di umanità, perché insomma ci tengono molto a trasmetterci i valori di questa azienda, oltre al piano marketing, la, la crescita finanziaria, eccetera, però, ecco, dal punto di vista umano sono veramente delle persone incredibili. Quindi abbiamo il presidente e il direttore dello sviluppo che sono onnipresenti, sono sempre presenti e ci accompagnano in questo bellissimo percorso. Quindi, Gigos cos'è? È una piattaforma che offre degli strumenti e dei servizi esclusivi per acquistare, ma soprattutto guadagnare, perché è la cosa che più ci interessa a noi, guadagnare oro fisico da investimenti 24 carati nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. E Grazie alla sua capacità di guardare e agire in varie direzioni è quindi possibile operare con questa piattaforma da qualunque paese nel mondo per generare una nuova fonte di guadagno alternativa. Ora vediamo l'innovazione di questa azienda L'azienda si è guardata intorno e come ho detto prima, grazie alla sua capacità di agire e di guardare in più direzioni, ha capito che parallelamente si sta formando si è creato, perché ormai esiste la finanza decentralizzata, quindi il mercato da DeFi, che è il mercato che riguarda le criptovalute. Quindi la piattaforma online Gigos ha deciso di utilizzare un proprio protocollo, il GodConverse sulla base di questa tecnologia blockchain e ha introdotto le sue monete digitali come la Ghostcoin e la GIGOCOIN e a novità di quasi un mese fa giusto perché l'azienda non sta mai ferma è sempre al passo coi tempi è sempre attenta a quello che succede ha emesso una nuova collezione di NFT entrando così a far parte di questo mercato molto profittevole che è appunto la finanza decentralizzata Qui bisogna fare un, due o tre appunti. appunti, ma stavo dicendo che in meno di un decennio le, queste criptovalute, tutti noi conosciamo il bitcoin, o ne abbiamo sentito parlare, ha cambiato un po' la definizione del denaro, perché ha fatto, queste criptovalute hanno fatto emergere un ecosistema eh, parallelo un ecosistema finanziario che è parallelo a quello tradizionale, quello delle banche. Infatti, la finanza decentralizzata è una finanza che sta prendendo sempre più piede ed è sempre più eh, attira sempre più persone perché è esente, cioè è svincolata da terzi, è svincolata dalle banche ecco perché è detto decentralizzata io l'ho detto un po' in termini un po' banali perché sono tutti termini che eh, sembrano cose lunari ma eh, sono termini che ne sentiremo parlare, sono già fuori dalla nostra porta perché presto i pagamenti saranno fatti in valute, quelle valute virtuali, in, in tanti paesi nel mondo eh, già si usano le criptovalute, scusate ma mi si è spenta la tele scusate mi hanno messo il timer ok niente quindi stavo dicendo che i pagamenti già in, par in varie parti del mondo vengono fatti con le criptovalute, col bitcoin si comprano le case, si fa la spesa si fa qualsiasi cosa e ben presto anche da noi eh, questi criptovalute verranno utilizzati come mezzi di pagamento. Quindi eh, questa innovazione della nostra azienda, questa attenzione che ha l'azienda verso questo mercato, ci rassicura ancora di più, ci rafforza ancora di più, perché insieme all'azienda noi entreremo a conoscere un mondo, ne faremo parte in tutta tranquillità, giusto Carla? Assolutamente Anzi, sì. Sento? Vuoi aggiungere che poi tra l'altro appunto noi siamo abituati a, a ragionare in termini di finanza centralizzata il fatto di parlare di finanza decentralizzata e di conoscere questi nuovi asset molto importanti fa sì che insomma ci apriamo un nuovo mondo e come dicevamo prima appunto abbiamo alle spalle veramente un'azienda solida e che è sempre al passo con i tempi al passo con una con l'evoluzione perché poi che ci piaccia o non ci piaccia, il cambiamento c'è, ci sarà sempre, ci saranno sempre i cambiamenti, no? Il mondo è sempre in evoluzione e quindi bisogna abbracciarli, capirli e, fa, e trarne profitto è quello che fa la nostra azienda e si apre veramente a 360 gradi sul mondo e su tutte le persone di ogni genere. Perché, come dici spesso tu. Chi non, si, chi non si evolve si estingue esatto. e poi soprattutto abbiamo la possibilità, grazie appunto alle tecnologie, forse una volta i cambiamenti ce li trovavamo addosso eh, con imposizione, invece adesso abbiamo la possibilità di scegliere, di conoscere, di informarci e quindi anticipare noi un po' i tempi, farci trovare preparati con appunto con l'aiuto della nostra azienda. Ora andiamo a vedere un attimino queste monete digitali che la nostra azienda ha messo. Allora, Abbiamo la GOS Coin, che è una moneta digitale interna. Questa ha un prezzo stabile, un GOS vale 50 euro. È una moneta che noi utilizziamo solo all'interno per le transazioni interne alla nostra piattaforma, quindi non disponibile all'esterno. Ma La vera eh, innovazione è la GIGO Coin, è una moneta cripto che entrerà nel protocollo DeFi, quindi nella eh, finanza decentralizzata. Il lancio al pubblico, quindi al mondo, questa moneta verrà presentata nel 2023, eh, ma possederla adesso è molto vantaggioso, innanzitutto perché ci dà un 43% anno di interesse, Sembra una cifra elevata, il 43%, perché nel mondo tradizionale noi non conosciamo, conosciamo il 2% forse, a malapena, ma queste, questi tassi di interessi nel mondo delle cripto è molto normale, perché appunto è un, eh, una, un mercato finanziario completamente diverso da quello che noi conosciamo. La ghost coin ha un prezzo volatile, pensate che è nata è stata emessa il 12 dicembre del 2021 e valeva un euro. È stata la emessa Gigo emessa Coin, la Gigo con hai detto la Grazie, avermi corretto. Quindi è stata emessa con un valore di un euro. Oggi, questa Gigo Coin vale 13,62 euro. Quindi ha avuto un incremento in quattro mesi. Del 1200%, quasi 1300%. Immaginiamoci le, che crescita potrebbe avere da qui al lancio pubblico, quindi ecco l'importanza che averla oggi eh, ci porterà sicuramente in un vantaggio enorme quando entrerà e verrà considerata dal mondo intero. Poi abbiamo la, no, la novità che sono gli NFT, che poi avremo, daremo una spiegazione di cosa sono, che sono detto che cripto, che entreranno anche loro a far parte del mondo della DeFi, del protocollo della DeFi, hanno un prezzo volatile, anche loro sono stati emessi, ci sono stati presentati il 18 di marzo, con un valore di 500 euro, oggi a distanza di un mese, un mese e due giorni, Vale 2235,33 euro. Questo prodotto in un mese ha avuto un incremento quasi del 400%, 347%. Quindi sono prodotti Fantastico. che sicuramente possederli oggi ci faranno avere dei grossi vantaggi domani. Vuoi dire tu, Carla, cos'è un NFT? Sì, tra l'altro molti magari ne hanno già sentito parlare e, e parliamo. È un token, un asset digitale crittografico che esiste in una sola copia. Può essere paragonato, diciamo, a un'opera d'arte, insomma, comunque qualcosa di valore da collezione? No? E eh, conferisce un diritto di proprietà a chi lo possiede. Quindi è molto interessante eh, possederlo. Tra l'altro il nostro NFT si chiama Meta Aristippus e fa capo a un grande filosofo greco che appunto è Aristippo e in questa collezione di NFT ci, si, si parla di tanti valori no, che elenca questo grande filosofo che incarnano benissimo alla perfezione proprio i valori della nostra azienda, ecco perché è stato scelto proprio lui. E quindi queste, questo NFT ha, ha un unici, unicità che lo rendono un asset da investimento o da collezione, e che aumenta, abbiamo visto, il suo valore nel tempo. Ma la cosa interessante, oltre questa, è che ci offre anche la possibilità di avere una rendita passiva. Quindi ogni giorno possiamo avere una rendita passiva acquistando un NFT, ma in questo momento l'NFT ci viene dato il regalo dopo lo vediamo come e è molto interessante perché questa nuova tendenza tra l'altro nel campo della proprietà dei beni digitali quindi gli NFT de, della nostra piattaforma della piattaforma Gigos, possono essere messi appunto in farming per produrre proprio un ulteriore reddito passivo quindi molto interessante quindi più token NFT si posseggono più monete gigocoin eh, riceverò giornalmente. Ok? Perché ogni, ogni, eh, diciamo, ogni volta che mettiamo in farming un NFT riceviamo un Gigo Coin in gigocoin il regalo come rendita passiva ogni giorno. C'è da dire che farming è un metodo che viene utilizzato molto nel mondo delle cripto, è un sistema che permette appunto di bloccare per un certo periodo il nostro bene, ma nel frattempo questo bene crea una rendita nel nostro caso in forma di gigocoin e ricordiamoci che le nostre monete verranno messe, eh, lanciate al pubblico nel 2023, quindi eh, fra quasi sette mesi. Quindi avere tutti questi prodotti oggi sicuramente ci aiuterà a entrare in questo mercato da DeFi in modo molto vantaggioso e soprattutto con una bella rivalutazione di quello che abbiamo investito perché abbiamo visto la crescita sia della GigoCoin a solo tre mesi dall'emissione e abbiamo visto la super crescita di questo prodotto NFT in un mese solo. Poi c'è da dire una cosa, che il mondo delle, dei collezionisti, come nel tradizionale, si sta creando veramente e sviluppando molto anche nelle, nelle, nel mondo delle cripto, nella finanza decentralizzata. Quindi avere anche qualche, qualche NFT che possa far parte di una collezione, per chi vorrà anche monetizzare in futuro, scambiarlo, è molto, molto interessante. Quindi andiamo a vedere i, questi prodotti e questi servizi che questa azienda offre, quindi come l'oro 24 carati, la gigocoin e eh, la ghost coin eh, ma più che altro la e eh, in più abbiamo il certificato cosa questi prodotti fanno sì, facendo parte di un'azienda che vende appunto oro 24 carati fa prevedere sicuramente la figura del cliente abbonato, un cliente speciale come ormai siamo abituati ad esserlo per varie piattaforme che usiamo, siamo Abbonati a Nets, siamo abbonati Utilizziamo Amazon Prime per avere dei vantaggi, spese di spedizione gratis, eccetera, eccetera. Anche questa azienda prevede questa figura del, dell'abbonamento. Gli abbonamenti sono di quattro tipi: abbiamo la Sbarla pro, l'acro della line e permettono al cliente abbonato di usufruire eh, all'acquisto dell'oro de, con uno sconto dell'8%. Quindi uno sconto veramente importante. Dà la possibilità al cliente di avere anche una custodia gratuita, quindi un cavo eh, personale presso l'azienda e quindi non doverà incorrere a avere ulteriori costi per avere una cassetta di sicurezza presso le banche, ma dà tantissimi altri vantaggi. Poi all'interno ci sono vari progetti che una un cliente abbonato può conoscere e approfondire. Il cliente abbonato può acquistare le monete cripto quindi avere un interesse annuo in cripto stessa gigocoin del 43%, oppure abbiamo visto che la nostra azienda è una holding internazionale e può acquistare e quindi ha emesso dei titoli obbligazionali che verranno convertiti in azione il 31 dicembre del 2025. In questa slide noi abbiamo rappresentato il nostro certificato, che viene chiamato l'SN, è round 2. Perché? Perché l'azienda ha messo già una prima partita di titoli obbligazionari che si è conclusa e non può essere più acquistata. Però sono dei titoli che hanno dato veramente una soddisfazione enorme per chi per noi che li abbiamo acquistati, perché abbiamo visto il nostro titolo crescere da un valore di 10 euro che era il valore iniziale quando è stato emesso, oggi il titolo del round 1 del round vale 252 euro. Quindi anche con questo prodotto acquistare, acquistarlo quando il prezzo è ancora inferiore, è molto vantaggioso. Ricordiamoci che diventeremo azionisti, quindi sicuramente avremo una rendita passiva. Ecco che l'azienda, ha dato la possibilità con questo secondo round, quindi con l'emissione di una nuova partita, dà la possibilità ad altre persone di diventare socio con e futuri azionisti di questa azienda. Questo round, questo titolo di questo round 2, è stato emesso con un valore sempre di 10 euro, Oggi si sta comportando molto bene perché vale 71 euro. Sta crescendo come il round 1, giusto, Carla? Assolutamente sì. Sui titoli, d'altro. Che... Ma Cosa guarda, allora, se parliamo della modo? figura del cliente abbandonato. Abband abband hanno del 18% danno in titoli però si ha una proprietà di titoli che poi saranno azioni e quindi insomma eh, parliamo della prima piattaforma online eh, di oro numero uno al mondo e di conseguenza insomma eh, è veramente ottimo averli ma la figura che ci interessa farvi conoscere questa sera non è tanto quella del cliente abbonato che sicuramente ha i suoi vantaggi ma è quella del business partner, anche perché lo sappiamo che il business partner, oltre ad avere tutti i vantaggi che ha il cliente abbonato, ha anche accesso a programmi di marketing che permettono di guadagnare, quindi guadagni sia attivi che passivi può avere il business partner, vero Chiara? Sì, che è la nostra figura. Praticamente siamo noi che da clienti abbonati siamo diventati business partner perché abbiamo deciso di crearci questo piano B e attraverso questi programmi di marketing come il Goal 7 e il Fractal noi possiamo generare guadagni attivi e passivi. Vediamo cos'è il programma Goal7. Il programma Goal7 è un programma che permette di generare dei bonus attraverso lo sviluppo dei cluster. I cluster non ce li dobbiamo immaginare come delle tavole contabili che sono esattamente speculari agli abbonamenti che vi ho detto prima, che sono la Sballa Pro, l'Acqua e la Line, e vanno da un prezzo di sottoscrizione da 235 euro a un massimo di 885 euro. Queste tavole contabili, alla loro conclusione, sono delle tavole che, eh, molto, che hanno studiato eh, un sistema intelligente praticamente di eh, gestione delle nostre raccomandazioni. Perché le nostre, il nostro passaparola viene introdotto in queste tavole, alla loro conclusione, queste tavole ci generano, in base alla tavola che abbiamo scelto, in base all'abbonamento che abbiamo scelto, dei bonus che vanno da 600 euro. Un massimo di 2.400 euro, però questi bonus, cosa hanno di particolare? Sono dei bonus che possono diventare ciclici e illimitati grazie appunto al gioco di squadra, al lavorare in squadra, al lavorare in team e uh, grazie a uh, questo fantastico metodo di lavoro che il network marketing insegna semplicemente condividendo tutte le informazioni finanziarie che ci permettono di raggiungere una sicurezza finanziaria a noi stessi con altre persone, quindi far conoscere questi prodotti ad altre persone ed ecco che noi possiamo generare questi bonus. Giusto? Carla? Esatto, possiamo dare l'opportunità a tante altre persone di guadagnare e poi il beneficio diventa comune, quindi la cosa è molto interessante perché eh, questi abbonamenti... Uh, non si tramutano soltanto in dei vantaggi come l'acquisto che ci danno la possibilità di acquistare oro eh, scontato all'8% e la custodia gratuita ma ci danno proprio l'opportunità attivamente di poter guadagnare quante volte vogliamo infinite volte poi ovvio tutti i tecnicismi che riguardano questi, uh, questi programmi ne parliamo sempre nelle serate di formazione o in altre serate a parte ovviamente, perché se no saremo qui. Io e Chiara saremo qui anche ore e ore. però insomma, <ride> poi diventerebbero troppe informazioni da incamerare. Quindi, insomma, vi diamo una panoramica di tutto quello che offre questa attività. Ma anche perché i programmi di per sé sono semplici: sono dei tecnicismi che poi facendo attività si acquisiscono strada facendo, qui l'importante è è capire l'importanza di questi prodotti e capire la genialità di questa azienda, che se ci pensiamo bene, ci sta già messo direttamente nel quadrante A di destra eh, e ci sta portando per direttissima nel, nella parte inferiore, ci fa diventare investitori, perché noi con un semplice acquisto di uno di questi prodotti, noi diventiamo già investitori, il nostro, il nostro investimento già genera, lasciando parte eh, da sé, dei, dei redditi passivi in più parallelamente grazie alla genialità di questi programmi di marketing possiamo generare ulteriori guadagni quindi l'altro programma il programma fractal questo è un programma che ci permette di generare bonus giornalieri attraverso che cosa attraverso dei token questi token sono dei gettoni che ci vengono rilasciati gratuitamente con l'acquisto di, di due prodotti o del titolo ECN, quindi dei titoli obbligazionari che verranno convertiti in azione, oppure della moneta cripto eh, Gigocoin. Questi bonus sono disponibili in 48 ore. Quindi, per attivarsi in questo programma di marketing, che è il Fraca, che è un programma molto geniale, che veramente permette di generare dei bonus giornalieri, abbiamo due possibilità o con una visione a medio lungo termine, quindi acquistando questi titoli obbligazionari che ci faranno diventare azionisti e ci faranno percepire una rendita passiva oppure una visione a breve termine acquistando la cripto che ci dà un 43% in anno in cripto stesse e che nel 2023 entrerà nel mondo delle criptovalute oppure acquistandole entrambe. In questa slide abbiamo messo dei pacchetti base, che sono il pacchetto base 1, base Index, advance, che vanno da 450 euro, 1800 euro, 3300 euro. Ciascuno di questi eh, pacchetti possono essere acquistati e ci regalano, nel momento in cui non li acquistiamo, questi gettoni che ci, ci aiuteranno a sviluppare questo programma che è veramente fantastico. Tra l'altro il, il consiglio in questo momento, visto che abbiamo parlato di NFT, eccetera, è di focalizzarci sull'acquisto di titoli perché, come vedete nella slide, ogni pacchetto ci dà il regalo degli NFT. E quindi è molto interessante perché oltre a eh, possedere dei titoli di una piattaforma in, in, di successo internazionale e parliamo sempre di una sottostante che è l'oro 24 carati, parliamo anche insomma di ricevere il regalo dei token che poi ci faranno guadagnare. Abbiamo un 18% anno di interesse in titoli e il regalo degli NFT. Quindi, fantastico, perché poi quegli NFT, come abbiamo visto prima, li possiamo mettere in farming e ricevere un ulteriore reddito passivo in Gico Coin. Sì, quindi diciamo che con un prodotto si può accedere. A tre prodotti perché esatto. i titoli diventi proprietario di un NFT, abbiamo visto la crescita che ha questo prodotto proprio come sta aumentando il suo valore e allo stesso tempo ottengo, mettendolo in farming, ottengo delle gigo Coin. Quindi è veramente il momento di pensare seriamente di accedere a questi prodotti. Poi eh, abbiamo il programma di leadership, essendo un'azienda a tutti gli effetti, l'azienda prevede un piano di carriera, un piano di carriera che offre al leader la possibilità di avere ulteriori bonus passivi e dei premi veramente importanti ed è questo programma che ci aiuterà a raggiungere la libertà finanziaria perché è un programma che ci permetterà di ricevere veramente dei bonus passivi da tutta la rete che noi andiamo a creare. È un programma molto importante perché essere leader vuol dire essere un punto di riferimento sia per l'azienda ma anche per la squadra che tu andrai a creare. E lavorare in squadra da soli non si va da nessuna parte, soprattutto con questa azienda. E essere leader vuol dire anche aiutare altre persone, trasmettere, come stiamo facendo io e Carla, delle informazioni che veramente possono aiutare le persone a cambiare la loro situazione e raggiungere questa sicurezza ma soprattutto la libertà finanziaria il programma di leadership prevede 15 livelli da scalare 15 livelli di carriera e si parte dal primo a ogni step ci sono veramente dei premi che noi molto importanti che non abbiamo raffigurato perché è bello anche lasciare un po' di sorpresa no Carla fino a arrivare al quindicesimo e essere milionario, allora con questa azienda noi vi, abbiamo, vi stiamo proponendo una possibilità di eh, crearci una sicurezza finanziaria. Non vi stiamo dicendo che diventeremo milionari, ma da questo programma è tutto è possibile, dipende un po' da, da noi, dagli obiettivi che abbiamo e da dove vogliamo arrivare. Cioè tutto... il fatto, allora, di aver scritto, di aver detto che ci sono dei guadagni limitati, di aver scritto la parola milionario, è perché in realtà è solo una questione di numeri, tutti lo possono fare. Dipende dal nostro lavoro e dal, da quello che generiamo insieme alla squadra perché in questa attività la cosa più importante è l'etica, è la, essere una guida, quindi aiutare gli altri. Qui non avete un capo perché il leader non è il capo di nessuno. Il leader è una guida che ha già fatto esperienza nell'attività e vi aiuterà a crescere come ha, ha fatto lui o lei. E, e quindi porterà tutte le persone della propria squadra a mettere in moto il sistema ehm, che già è stato collaudato e quindi tutti a guadagnare e quindi poi dipende dalle, da quanto una persona è ambiziosa da quanto vuole veramente realizzare, che cosa vuole realizzare nella vita perché poi è così <ride> dipende da noi ah, gli strumenti ce l'abbiamo abbiamo tutto Abbiamo anche l'esperienza di leader come te che veramente quotidianamente e settimanalmente ci formano, eh, mettono proprio a disposizione la loro esperienza e quindi sicuramente si parte con un, un vantaggio. Ora andiamo a vedere come possiamo utilizzare i nostri bonus che riceviamo dai vari programmi. Allora, abbiamo, li possiamo convertire in oro fisico 24 carati massima purezza se abbiamo necessità possiamo farci fare anche un bonifico bancario, quindi trasformarli in euro. Possiamo acquistare le nostre criptovalute, la Ghostcoin o la GigoCoin. Possiamo acquistare dei titoli obbligazionari che ricordo verranno convertiti in azione il 31 dicembre 2025 oppure possiamo acquistare dei coupon o i codici di attivazione per altri prodotti. Perché scegliere Gigos? Innanzitutto perché ha 12 anni di esperienza nel mercato online, ci offre un prodotto di sicuro, e abbiamo visto tutti i pregi che ha l'Oro 24 carati, l'importanza di questo prodotto, ricordo che è un prodotto esente IVA e non fa cumulo di reddito e che mantiene il suo potere d'acquisto, quindi combatte ogni crisi. Possiamo acquistare con i nostri soldi oppure, meglio ancora, con i guadagni perché siamo dei business partner, quindi facciamo attività, quindi noi loro lo guadagniamo in modo molto vantaggioso e sicuro. Possiamo generare guadagni elevati, rapidi e passivi per i partner, quindi non mi sofferrei molto perché comunque l'hai già riassunto tu Carla parlando del programma di leadership. Cioè, dipende un po' da ciascuno di noi, guadagni elevati attra attraverso i programmi, soprattutto con il Fractal si e il programma di leader si possono generare, rapidi sicuramente perché lo stesso programma Fractal ce li genera in 48 ore, Passivi ce li abbiamo perché li abbiamo sia nel momento in cui facciamo l'investimento ma sia che partecipiamo ai programmi ma poi dipenderà un po' da ciascuno di noi se questa attività la prendiamo come sport o neanche come sport perché gli sport infatti sono una cosa seria come gli hobby. Eh, cioè, nel senso che un giorno lo faccio due giorni no, ci credo, non ci credo o voglia, o non ho voglia sicuramente non avremo guadagni elevati, rapidi e passivi qui non è, una sì. è una conseguenza di come lo facciamo ovviamente cioè, qui si impara un nuovo modo di lavorare che è anche un modo molto interessante perché una volta che si è imparato e si, si è iniziato e si inizia la scalata della, della leadership Veramente nel momento in cui si entra nella dichia è perché si è acquisito una certa sicurezza, si incomincia a far, a far sì che questo sistema diventi nostro ed è veramente un bellissimo lavoro perché ti mette in contatto con tantissime persone, ti cambia la, la visione un po' della vita perché comunque ti porta, bisogna avere anche un po' un cambio, un cambio di visione, ma il cambio di visione non deve essere visto come una cosa negativa, anzi è una cosa positiva, soprattutto quei tempi che, passiamo, che stiamo passando. Insomma, il tempo per noi ce n'è sempre meno, le preoccupazioni sono sempre di più, le crisi non smettono mai, anzi aumentano sempre e veramente io non, non voglio essere pessimista, ma il, il mondo tradizionale non so fuori cosa ci aspetterà, perché qui è una crisi dietro l'altra, non facciamo in tempo a alzare una gamba che già cade l'altra. Quindi imparare un bel sistema di lavoro una volta fatto veramente ti ti riempi e che non conosci i crisi, non... è vero perché non farlo? abbiamo programmi di marketing sostenibile è un'azienda una che ha previsto in questo sviluppo del suo network marketing uno sviluppo senza autoconsumo e questa è una cosa molto importante perché tu fai l'acquisto che poi è un investimento che ti genera già delle rendite passive Dopodiché tu hai la, tutta la tranquillità per iniziare a conoscere e formarti con questa attività e quindi crescere. Senza qualifiche mensili, quindi anche questa è un po una cosa molto importante perché tante aziende serissime con, che utilizzano questo sistema, ma prevedono sempre che ogni mese io devo raggiungere uno step per poter andare oltre. Qui no, qui ti qualifichi e la qualifica è a vita. Abbiamo formazione online gratuita con un sistema e metodo di lavoro, l'ho già detto prima, stasera la stessa presenza di Carla con me a fare questa presentazione è una prova di, comunque di questa formazione della, della messa a disposizione della sua esperienza a disposizione di tutto il team che ci permette quindi di avere una crescita personale e professionale. Io vorrei aggiungere che comunque dai nostri leader e dal team si ottengono anche delle formazioni anche individuali, cioè qui veramente si lavora insieme, qui si guadagna tutti insieme. Abbiamo libertà di gestione del proprio tempo, perché possiamo svolgere questa attività quando vogliamo, nel tempo che io, ad esempio, ho un lavoro tradizionale e cerco di far coincidere questa attività con il mio lavoro, con gli orari del mio lavoro, con la mia famiglia, eccetera, eccetera. Perché oggi le tecnologie ci aiutano tantissimo attraverso un PC, un smart, un tablet, noi possiamo fare attività. Facciamo parte di una famiglia globale perché è un business internazionale, siamo presenti in tutto il mondo, per cui più di globale così non si può come iniziare lo vuoi dire tu carla sì come iniziare a quindi abbiamo parlato dell'attività ma effettivamente come devo fare per iniziare allora ti devi registrare gratuitamente alla piattaforma tramite il link della persona che ti ha presentato questa opportunità che ti ha dato la possibilità di conoscerla leggere attentamente i termini e condizioni Inserire i documenti per le adeguate verifiche, acquistare uno o più prodotti della piattaforma, perché puoi anche acquistarli tutti insieme se vuoi, oppure partire da un programma piuttosto che da un altro. Poi connetterti subito al nostro sistema di lavoro, lavorare con la squadra e creare la tua sicurezza finanziaria, perché l'obiettivo, la missione di questa attività. È creare la sicurezza finanziaria delle persone che sviluppano l'attività insieme alla piattaforma. Ci sono rischi, Carla? Beh, abbiamo detto di no, ma in realtà uno c'è, l'unico vero rischio sarà quello di migliorare la tua vita e delle persone che collaboreranno insieme a te. Quindi, insomma, Quindi, non mio... perdere altro tempo. È <ride> un rischio che vale la pena correre. La presentazione è finita, ma vogliamo ricordare questo big event, event che ci sarà il 3 luglio in Abruzzo. Voi esatto, sono... perché... Sì, volevamo parlare di questo, di questo grande evento che ci sarà in Abruzzo il 3 luglio di quest'anno, quindi eh, nonostante i fermi che ci sono stati in questi due anni, no, che hanno per le restrizioni tanti eventi non si sono fatti, ma abbiamo ricominciato già da un po' con degli eventi territoriali e questo sarà un grande evento dove ci saranno veramente tante persone, noi comprese, giusto, Chiara? Certo. <ride> e, e quindi, oltre a ricevere veramente delle informazioni di valore eh, da parte di top leader eh, e business partner, perché anche l'esperienza di persone che ehm, hanno avuto già dei cambiamenti nella loro vita facendo parte di questa attività sono delle informazioni di grande spessore e valore e la cosa bella di, di questi eventi è che ci si rincontra e oltre ad avere queste nozioni incredibili veramente di inestimabile valore cioè, ci si rivede, le emozioni sono <ride> a mille quindi non sono, sono indescrivibili e poi si tocca con mano quello che è proprio la realtà dell'azienda. Esatto, quindi chi magari ha ascoltato questa presentazione, vuole eh, partecipare a questo evento, insomma, ci contatti in privato, insomma, vi, vi diremo come fare e vale veramente la pena. Ok, allora la presentazione è finita, torniamo insieme. Ok, grazie sì, Carla. Piace. Fare la presentazione di questa opportunità con te è sempre, sempre bello. Grazie, grazie. E, e tu, brevemente, perché abbiamo fatto un'ora, eh, raccontassi eh, la tua storia, perché questo business è veramente per tutti. Non tutti sono per il business, ma tu, secondo me, sei l'esempio, perché eri proprio una persona che avrebbe fatto tutt'altro nella vita. E quindi è bello che tu racconti come sei arrivata a questa opportunità. Ok, grazie Chiara. E allora, io ero molto scettica, quindi avevo il classico pregiudizio che molte persone hanno sul mondo online. E io lo posso capire benissimo, perché sono stata la prima ad averlo, quindi insomma, <ride> capisco ma eh, quello che eh, non avevo erano proprio le informazioni quindi eh, non mi approcciavo non mi avvicinavo sempre per questa forma mentis no? basata sul pregiudizio che le cose online non erano cose buone ma la cosa bella è che grazie a matteo quindi grazie a mio marito matteo ehm, che tra l'altro l'opportunità la, la, diciamo, non gliel'ha presentata nessuno, ma se l'è data a cercare da solo, e quindi è stato grazie a lui che io mi sono avvicinata a, a questa attività, anche perché io svolgevo tutt'altro, facevo un altro mestiere che non c'entrava niente col mondo online, eh, ero un'insegnante precaria, quindi non, eh, e non mi ero mai avvicinata, anzi, non, lungi da me, insomma, perché... Eh, appunto facevo di tutta l'erba un fascio e poi mh, avevo appunto questa sorta di pregiudizio verso il mondo online, ma poi grazie a lui e grazie alle informazioni eh, che, mi sono che ho appreso e grazie poi a al fatto che l'attività la ha subito preso piede, e, mh, grazie al nostro lavoro, insomma ci siamo innamorati perdutamente di questa attività e quindi la svolgiamo insieme, era partito come hai anticipato tu Chiara, eh, come un piano B e ad oggi è diventato il nostro piano A. Quindi voi avete avuto il guadagno più importante che c'è, avete il vostro eh, tempo da sì, dedicare sì. proprio alla vostra vita. Assolutamente, cioè, quello, quello che cercavamo era proprio questo, era, eh, avevamo in comune lo stesso sogno di libertà e quindi... Una, una delle tante cose che ci piace di questa attività è proprio il fatto che siamo completamente liberi, lo possiamo gestire quando vogliamo e da dove vogliamo, perché possiamo anche uh, essere in spiaggia e connetterci tranquillamente, migliorare il che decidiamo noi, non c'è nessuno che decide quello che dobbiamo fare, a che ora lo dobbiamo fare, ma siamo noi che lo decidiamo e questo non ha prezzo. Ma A me la tua storia piace sai perché? Perché il fatto che tu comunque sia un insegnante, poi conoscendoti sicuramente tu sei una di quelle persone che ha scelto, aveva scelto l'insegnamento proprio come passione, perché adesso che ti conosco che eh, si è creata anche un'amicizia per cui ho avuto modo di approfondire un attimino quello che è Carla, non solo come leader ma come donna, eh, l'insegnamento tu l'avresti vissuto con la precarietà, il fatto che comunque tu sei riuscita a aprire, la, a cambiare visione e sei comunque leader di quinto livello, essere leader quasi al sesto livello, siamo essere leader di questo, vuol dire che comunque hai costruito, hai, hai fatto e quindi sei un esempio del fatto che si può, certo Basta dipende certo. da noi, poi insieme... Dipende solo dipende. da noi. Sì, basta solo volerlo certo sì. è che le persone si devono rendere conto che non cioè, il, le persone cercano il guadagno facile, no? il guadagno dell'indomani eh, forse dovrebbero capire che saremmo già tutti ricchi se, se il, la sfera il, la dimensione è deguale, solo per quanto riguarda il guadagno saremmo già tutti ricchi perché con le certo, progetti... certo ma nella ma vita la, Allora, è... in realtà oh allora il guadagno il guadagno c'è se si fa un determinato lavoro il modello della nostra piattaforma tutti gli strumenti che abbiamo sono semplici perché è semplice il modello di business sì. ma bisogna metterlo in pratica bisogna crederci come qualsiasi cosa si fa bisogna amare quello che si fa in primis quello che mi ha fatto innamorare di questa attività è proprio il fatto che si dà l'opportunità agli altri, si aiutano gli altri. E questa è stata sempre una missione nella mia vita quotidiana e ci ho sempre creduto. E quindi trovare un'attività che lo fa è il top, mm. insomma. A me è piaciuto il fatto che comunque, a parte dopo aver conosciuto loro 24 Carati per le, per le sue proprio peculiarità che ha, quello che mi può dare, mi è proprio piaciuto il fatto che offre dei prodotti che rimangono, cioè veramente esatto. questa azienda con questi prodotti e con le modalità con cui li ha introdotti e col quale poi li ha abbinati a determinati programmi di marketing, questa è proprio lo, le, cioè qui non si può non raggiungere una sicurezza finanziaria perché ti dà già del materiale che ti porta, poi starà a noi a decidere dove vogliamo arrivare i progetti che vogliamo avere e, e se vogliamo certo. poi seguire questa rotta Assolutamente sì. Ringrazio Carla perché la tua storia è proprio bella. Andiamo a vedere qualche saluto. Se hai visto qualche commento, ciao Chris. Ciao Franco. Franco è un ciao leader. Chris, ciao Franco, no, no, nostro leader Franco. Buonasera Stefano Di Pogno, leader dell'Italia de, dell Globa Italia. Anche lui Ciao Stefano. Buonasera Carmelina. Buonasera Ciao, Giosi. Ciao Vediamolo Giosi. Franco cosa ci dice. Gigos è una piattaforma all'avanguardia in un periodo di turbulenze finanziarie e geopolitiche. Qui esiste un'opportunità per mettersi al riparo dalla superinflazione. Verissimo. Vero. Manuele dice fantastica opportunità. Buonasera Lucio. Ciao Lucio. Andiamo a vedere i complimenti del nostro leader. Io lo chiamo leader del leader. Davvero. Grazie. Grazie, grazie leader. Ci fa complimenti Lucio Ide. Lucio, grazie, grazie non vedo commenti particolari quindi io saluterei adesso mi fermo sempre sull'ultimo non lo tolgo mai andiamo al primo <ride> <Sì. ride> no, l'ho perso qua Vem, io, saluto Carla eh, facciamo grazie, ricordare grazie. che se qualcuno ha, ha voglia di risentire questa bellissima opportunità ha l'occasione lo, lo, di poterla sentire proprio da presentata da te Matteo il lunedì sera nella nostra sala Zoom, quindi per chi fosse interessato poi nei nostri profili vengono messe tutte le indicazioni per poter partecipare il lunedì sera alle nove e mezza. Io ripresento tutti i mercoledì, alterno un, lunedì, un mercoledì alla sera, un mercoledì la mattina appunto perché abbino con la mia, il mio mondo tradizionale e niente, io saluto tutti, ti saluto e ti ringrazio Carla. Grazie a te, Chiara. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.